Care, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Mi spiace di stare trascurando così tanto questa mia stazione radio e parafrasando il grande Petrolini, comico romano, quindi concittadino mio, faccio questa trasmissione un po per ceglia e un po per non morire di noia non so che cosa sia la ceglia saluto la mia grande amica amleta bloom che ho risentito in questi giorni e saluto claudio wolf che anche qua appare se continua a trasmettere come claudio show poi voglio raccontarvi del perché e del per come io sono stato assente da sprecher per quanti di, di coloro siano realmente interessati a saperlo perché io in un determinato momento ho avuto molti ascolti nei miei talk show che non è una cosa molto frequente e più di mille iscritti e adesso me ne sono rimasti la metà perché giustamente passano i mesi passano gli anni e io trascuro purtroppo non ho perdono trascuro sprecher soprattutto di fare i live ma quello che succede è che invece faccio molti video nel mio canale di youtube Sant'Enchan. allora lì mi seguono in molti ma eh, ultimamente è passato più di un mese e sono stato assente in Facebook. Perché in Facebook già c'avevo un altro account eh, che è durato fino al, non so, 2016. In Facebook non ti segue nessuno, ti danno pochi like e soprattutto leggono poco i post. Lì in Facebook, come Sant'Enchan, ho uh, 4 o 5 pagine e un gruppo, anzi mi sembra forse due gruppi, non, non lo so, eh, uno dedicato agli animali e un altro alla gastronomia casareccia, una cosa del genere. Però, non si sa come, perché mi girava, ho riscoperto... Il blog e ho fatto dei video in youtube parlandone perché io dal 2013 ho blogger naturalmente inutile che vi dica che il nome del mio blog è originalmente quello di saint jean lo youtuber italiano ed io eh, Avevo postato dei post, circa due o tre, in quel blogger, in quel blog di blogger di Google, poi sono riandato a vedere e dopo circa cinque anni, quei due o tre post avevano fatto più di 600 visuals, visioni del blog. E allora ho iniziato a, a pubblicare altri post. Sapete che in, in meno di due settimane, una settimana, fra tutti i post, quelli nuovi, quelli vecchi, poi ne ho tolto qualcuno perché non aveva più ragione d'essere, hanno fatto quasi 2000 views o visite del blog. Incredibile! I risultati che non ho mai ottenuto con nessun account di Facebook. Infatti decisi di farci un video in youtube e di divulgarlo di dire guardate che se siete degli youtubers eh, farete meglio a divulgare le vostre idee in blogger che addirittura è più visto contrariamente a quanto si direbbe di google plus perché google plus e io lo utilizzo l'ho utilizzato molto fino a un certo punto fino a qualche mese fa per diffondere i miei video ma più di 4 o 5 like non ricevevo invece eh, da quando una settimana una settimana e mezzo che sto ripostando i miei eh, video in blogger di youtube e eh, voglio dire cavolo dalle 600 visuals che in 5 anni aveva raccolto adesso quasi 2000 ce ne ha quindi blogger è molto letto perché eh, il target eh, di chi va a leggere i post in eh, blogger è molto specifico poi mi sono ricordato di avere anche un account in wordpress che io all'inizio non capivo come si facevano amministrare i blog perché mi appariva sempre la pagina dell'edizione ma poi ho scoperto che c'è un link per andare a vedere come il pubblico vede il blog allora sono ritornato a wordpress e ho fatto un po di pulizia anche lì avevo due o tre post che ho tolto ma soprattutto eh, ho postato molti articoli prevalentemente articoli che hanno a che vedere con i miei video ma ho anche postato eh, una poesia e poi all'inizio era un blog che aveva a che fare con la religione poi siccome che io ho fatto un video diversi video sulla religione ho messo dei link Video quindi si è trasformato in un post sui miei video di YouTube, ma ho scritto un post in piena regola ebbene, incredibilmente, visto che io avevo già due profili blog, e poi eh, mi apparta, mi è parsa una petizione dato il successo, dello stesso WordPress, di fondare una web pagina eh, WordPress. Un sito web e io ho aperto anche un sito web destinato alla discussione su tutte le mie playlist e i miei video di YouTube. Ebbene, anche lì, in circa una settimana e mezzo, ho avuto non tutti i giorni si capisce, e non so secondo quali logiche, ma ho avuto dei picchi di, di visualizzazione eh, dei profili di WordPress dei profili di blog e dei profili di eh, della, del sito web che ho aperto in wordpress centinaia e centinaia di visualizzazioni eh, addirittura un giorno da più di 40 paesi nel mondo incredibile e, eh, e decine di like cosa che non mi è successo neanche con blogger e cosa che non mi è successo mai in due settimane o in una settimana e mezzo men che meno con le pagine i gruppi e lo stesso muro di facebook ma è incredibile veramente allucinante come funzionino bene blogger e come funzioni bene Wordpress. È incredibile il grado di popolarità che puoi raggiungere. Quindi io questo live lo avrei dovuto titolare come usare al meglio le reti sociali per la diffusione del proprio contenuto in YouTube o come utilizzare al meglio Wordpress e Bloggest. Però non mi va di cambiare il titolo, ormai lo, lo lascio così. Adesso vorrei fare uno esperimento. Perché dicono che ormai funzioni solo dal cellulare. Quanti hanno avuto all'inizio, prima che funzionasse Instagram, prima che esistesse addirittura Facebook, prima che esistesse WordPress o est mi sembra, quanti di voi hanno avuto e utilizzato per anni, addirittura prima di Twitter, Fotolog? ebbene sì io l'ho detto nel mio ultimo video che ho fatto ieri in live streaming perché ormai per non editarli nel computer i video li faccio live streaming dal cellulare io ieri l'ho detto che mi manca da sperimentare fotologo molti di voi mi diranno e eh no perché io ho trovato molte notizie in internet ma fotologo è morto lo hanno annunciato nel 2016. Bravi! Ci avete ragione. Ma Fotolog è risorto e non si sa fino a che punto avrà successo. Visto comunque che ha avuto popolarità, un'estrema popolarità, forse qualche miliardo di persone l'ho usato, forse no, non so. Ma lo slogan di Fotolog era, se eh, non ve lo siete scordati, una foto al giorno descrivi la tua vita era un po come l'instagram che è durato fino al 2016 e, e adesso dicono che funzioni attraverso un'app app dal cellulare io vorrei provare a crearmi un account per poi vedere se funziona anche dal computer perché eh, per quanto riguarda instagram tu puoi rimuovere mi sembra materiale tuo logicamente Denunciare materiale di altri, cosa che si deve fare solo se il materiale è di una gravità estrema, eh, ma mi sembra che non ti puoi iscrivere, eh, puoi solo commentare i tuoi stessi post e i post di altri, non puoi mettere eh, i tuoi post o i post di altri nelle stories e non puoi rispondere ai messaggi privati e non puoi caricare foto o video quindi probabilmente fotologo funzionerà in questo nuovo modo cioè non potrai creare nulla attraverso il computer o attraverso il web attraverso il tablet e il computer portatile ma potrai seguirlo dal web attraverso il tablet o il computer o la notebook ma dovrai creare nuovo contenuto Attraverso il cellulare tanto è così che molte persone si lamentano non solo da, da, dall'italia che con fotolog hanno perso l'accesso al loro vecchio account perché si è come creato un fotolog parallelo in un altro universo cioè ci sono delle persone che che hanno anche caricato delle foto intime o compromettenti prima del 2016 quando Fotolog ha cessato di funzionare e magari si sono pentite di averlo fatto pensiamo a chi si è caricato assieme alla sua ex moglie eh, delle foto dei video ogni giorno oppure aveva l'amante o una fidanzata eh, che adesso vuole rinnegare la relazione perché si è sposato, eccetera, o magari ha cambiato orientamento, ecco, e adesso eh, molta gente si lamenta perché dice come fotolog è ritornato. Abbiamo l'opportunità di cancellare i vecchi post messi in fotolog eppure accedendo dalla count ricreando la cont non possiamo farlo perché Fotolog eh, ci impedisce di ritornare nel nostro vecchio account anche se mettiamo le mail o il nome del vecchio profilo con eh, la vecchia chiave eh, non possiamo riaccedere al nostro vecchio profilo e cancellare il materiale che abbiamo postato ma eh, dobbiamo, eh, cioè è come se si crea un nuovo profilo. E qui eh, va il mio consiglio, state attenti a ciò che caricate in internet perché può succedere per esempio che Instagram, come è successo con Vine, cessi di funzionare ma il vostro materiale rimanga per sempre caricato, perché ciò che va perduto è il vostro account ma il materiale rimane caricato da qualche parte in qualche server e ciò che è accaduto ai vecchi usuari eh, di Fotolog che hanno perduto l'accesso al loro materiale che è rimasto caricato e con questo vi saluto buon sabato a tutti e buon fine settimana grazie di